l'ha costretto a partecipare a questo percorso mentre il Preside lascia strazianti dichiarazioni in cui dichiara che a Lorenzo piacesse tanto fare l'alternanza che quel percorso era quello che aveva scelto per la sua vita dimenticando però di dire che tanto piacesse o meno Successa. Bene, è nel 2016 che scendiamo nelle piazze contro l'alternanza, che diciamo che questa è una cosa inaccettabile, perché non possiamo essere costretti a lavorare gratuitamente e quindi ad essere sfruttati mentre andiamo a scuola per studiare, per incontrarci e per formare il nostro futuro insieme questo il futuro che vogliamo, non è questo il futuro che sogniamo quando entriamo a scuola, vogliamo andare a scuola per creare i nostri strumenti di comprensione e di lettura del mondo, per incontrarci, per diventare adulti insieme, non facendoci insegnare ad essere sfruttati, facendoci insegnare che morire in un'azienda è normale accettare una cosa simile, come non possiamo accettare che qui a Torino, quando gli studenti e le studentesse scendono in piazza per denunciare che cose del genere ancora esistono, nonostante l'Italia voglia fare la faccia del paese civile, del, del bel paese che accoglie tutti, che è democratico, poi succedono ancora queste cose, succede che a 18 anni si muore e succede che quando muore uno di noi e decidiamo di scendere in piazza la polizia ci spacca la testa, ci impedisce di percorrere le strade della nostra città ci impedisce di denunciare il fatto a tutti e a tutte le persone di questa città non possiamo assumere questo fatto come una resa, non possiamo darla vinta Perché siamo qua, siamo tanti, nonostante le restrizioni, nonostante il terrorismo che continuano a fare su chi lotta, su chi vuole mettere la propria voce sulla pubblica piazza e dire quello che succede in questo cazzo di paese. Non possiamo accettarlo. E dunque non possiamo pensare che la giornata di oggi finisca qua. Non possiamo pensare che ci facciamo fermare perché siamo in questa piazza da tre ore e non abbiamo arretrato di un passo e questo dobbiamo riconoscercelo, perché noi senza armi, senza manganelli comunque non arretriamo e non abbiamo paura e questo lo devono sapere. Per questo motivo abbiamo il dovere per Lorenzo e per tutti i giovani e le giovani che ogni giorno muoiono di scuola, muoiono schiacciati da una parte durante l'alternanza che lasciano la scuola che non riescono a vivere il momento della formazione come un momento di crescita ma come un momento di oppressione noi dobbiamo continuare a scendere nelle piazze e a farci vedere e a far capire a tutti e a tutte che non abbiamo paura e portare le nostre rivendicazioni finché non vinceremo perché è questo che vogliamo non vogliamo titoli di giornale non sensazionalistici, non vogliamo pacche sulle spalle, non vogliamo ministri che ci dicono che questa è una morte inaccettabile, quando questi ministri sono la causa di queste morti, che inaccettabile siamo noi che possiamo dire. Per cui io invito tutte e tutti a confrontarci su quello che oggi è successo, su quello che è successo a Lorenzo e su quello che ci succede ogni giorno scuole e nelle strade della città come giovani che vivono un'oppressione costante, perché questo non è un paese per giovani e lo sappiamo. Dobbiamo continuare a pensare con creatività a come continuare questo nostro percorso, non possiamo fermarci oggi, dobbiamo andare in ogni scuola di questa città e dire quello che è successo oggi, dobbiamo farlo, abbiamo questo dovere.